Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Quando siamo raffreddati, come dobbiamo comportarci? Canta, canta, canta in libertà. Intanto prevenire è meglio che curare, si dice, no? Quindi se siamo dei cantanti abituiamoci a portare magari una sciarpetta al collo se dobbiamo passare da un ambiente caldo a un ambiente freddo e quindi eh, copriamoci oppure se abbiamo l'aria condizionata in una sala ricevimenti ad esempio e veniamo da fuori che invece fa caldo cerchiamo sempre di respirare con il naso perché abbiamo detto che attraverso il naso l'aria si riscalda, si depura, e quindi non, non è aggressiva direttamente arrivando alla gola. E se nonostante la prevenzione, comunque ci raffreddiamo, perché accade a tutti, e dobbiamo cantare, come dobbiamo comportarci? Io vi consiglio, ad esempio, la sera prima del concerto, di fare dei suffumigi, i cosiddetti vapori, mettendoci dentro fiori di camomilla, miele, bicarbonato, delle sostanze emolienti che ci, aiuta, ci aiutino a, ad ammorbidire. E questo lo facciamo la sera prima di andare a dormire, senza poi uscire, altrimenti noi abbiamo tutte le vie respiratorie aperte e ci prenderemo tutti i microbi del mondo. Bene, allora vi spiego velocemente come preparare i soffumici. Prendiamo una pentola... La riempiamo di acqua, circa un litro, e la mettiamo sul fuoco. Bene, l'acqua sta bollendo. Prendo del bicarbonato e ne metto un cucchiaio nell'acqua calda. Poi possiamo utilizzare anche del miele, dei fiori essiccati di camomilla, oppure se non abbiamo i fiori essiccati possiamo mettere direttamente una bustina uh, di camomilla, uh, possiamo usare del miele, possiamo usare delle, degli oli essenziali all'eucalipto ad esempio, tutte sostanze emollienti che ci aiutano a, a respirare meglio e soprattutto prima di andare a letto è importante fare questi suffumigi. Poi prendiamo un asciugamano in modo da non disperdere i vapori e respiriamo sia con il naso che con la bocca per 5 minuti circa. Poi quando arriva la mattina e la sera magari abbiamo il concerto cerchiamo piano piano di capire se la nostra voce è in forma. Più o meno, oppure per niente. Quindi iniziamo col bere un po' di acqua, facciamo piano piano dei suoni muti, mm, facendo sì che la voce piano piano si riscaldi e facendo dei piccoli esercizi e anche poi iniziando a cantare qualche pezzettino di canzone ah, giusto per capire come è, com è messa la nostra voce. Se vediamo che proprio la voce non ne vuole sapere dopo un po', io vi consiglio di chiamare il locale che vi deve ospitare e avvisare che non, non potete farcela cantare perché io eviterei di fare brutte figure, ovviamente questa è una cosa normale, ovvia che sto dicendo, però è meglio avvisare prima un gestore che poi può organizzarsi. Steria 69. Buongiorno, e eh, ascolti. Io stasera non, non posso venire per il concerto. No, non esiste proprio, non esiste proprio. Tu devi venire perché io mi sono impegnato. Sì, lo so, lo so. Sì. Ho fatto stampare tutti i manifesti. Ho invitato 200 persone. Ho preparato mezzo quintale di sangria. E che mi devo ubriacare da solo.